Video. Oggi siamo qua per un altro video a tema Zero Waste uh, questo, Questa settimana in realtà avrei voluto fare dei video a tema Canada um, su alcune cose, però visto che ho ormai iniziato la settimana con il Zero Waste continuiamo con questo Zero Waste Oggi faremo un video un po' più leggerino, niente di io e chissà che uh, Scusate se tengo il telefono come al solito, io ho i miei appuntini dove metto cose molto deep, non è vero niente ogni volta che scrivo non si capisce niente Um, e oggi voglio parlarvi delle difficoltà del Zero waste, Le cose che io ho avuto um, difficoltà uh, all'inizio e che magari, che ne so, ho tuttora Che ne so, parleremo di cose molto generiche uh, Se avete voglia di dirmi la vostra esperienza, quali sono state per voi le vostre difficoltà del Zero Waste, Quali sono tuttora, perché insomma, secondo me il Zero Waste è una cosa che una volta che si inizia si, si impara sempre è sempre una specie di upgrade insomma nella vita quindi secondo me saranno sempre cose impareremo sempre cose nuove la strada è lunga ma non impossibile e non si deve appunto aspirare a essere sempre uh, the best of the best non si deve sperare essere perfettamente zero waste perché nessuno è perfetto nessuno, nessuno, nessuno um, quindi mi raccomando non fatevi stressare da queste cose vi lascio il video se volete se non l'avete visto dove io parlavo del mio primo anno da zero waste dove parlavo un attimo di alcune cose che magari che prenderò in questo video soprattutto per quanto riguarda l'ansia e lo stress che io avevo nei primi mesi e frustrazione più che stress nei primi mesi per quanto riguarda il zero waste se non l'avete visto vi lascerò un linkato qua sopra così potete andare a vederlo e um, come si dice sentirvi anche meglio uh, perché io cerco comunque nei video di essere il più onesta possibile e non starò mai a mentirvi su certe cose tipo Zero è una passaggiata, raga! No, no, no, no, Vabbè, niente. Uh, quindi oggi voglio parlarvi delle difficoltà del. Uh, zero waste, che sicuramente sono delle difficoltà anche principali del zero waste. Prima cosa di cui voglio parlarvi è la fast fashion. Uh, io sulla fast fashion ho fatto ovviamente 70.000 video um, 70.000 video contro H&M no vabbè, ho fatto comunque dei video con, per la fast fashion, comunque ho una playlist qua su YouTube che si chiama uh, Shopping Etico se non mi sbaglio, dove potete trovare dei video dove parlo um, dove parlo della, della fast fashion, parlo come fare shopping etico, parlo anche del, insomma, dei negozi dell'usato, eccetera, eccetera. Secondo me ehm, una cosa che ho visto tantissimo e che vale anche per me ehm, all'inizio del percorso di Zero Waste è proprio il eh, rinunciare alla fast fashion. Io non ho, avuto, non ho fatto fatica a rinunciare alla fast fashion. Ehm, perché comunque bene o male ho comunque tanti negozi dell'usato, qua a Montreal ce ne sono tantissimi negozi vintage, grazie a Dio abbiamo la tecnologia stupenda, meravigliosa e possiamo trovare tantissime cose online però non è una cosa che vale per tutti cioè non è che eh, tutte le persone se la sentono di comprare usato, non tutte le persone se la sentono di comprare online oltretutto, eh, ci sono anche persone magari con una fisicità anche diversa che magari tendono a voler provare le cose, io per prima non comprerei mai dei pantaloni per esempio online perché io li devo vedere come mi stanno altrimenti non le prendo, quindi ci sono alcune difficoltà che, solo perché per me è una difficoltà, cioè, per, solo perché per me non è difficile comprare un maglione, perché io vabbè, tanto maglione, sempre quello, taglia quella, non, se mi sta un po' largo non succede niente, magari non tutti hanno questi problemi magari uno dice, vabbè, io non sono sicura se questo maglione mi entra, non sono sicura se mi starà bene, non c'è, capite? Quindi, secondo me non è così facile il passaggio, uh, io scherzo sempre dico, ah, ma le faccio maledetti voi che lo comprate, magari anche sì, è eh, però... <ride> um voglio solo dire che non è sicuramente un passaggio facile del, del, del zero waste perché comunque siamo abituati ad avere attorno solo quelle catene cioè quello è principalmente quindi se vogliamo buttarci sull'usato dobbiamo trovare effettivamente i negozi vedere se effettivamente troviamo le cose o buttarci sulle cose ehm, etiche che magari costicchiano insomma ci sono tante cose da considerare non è un passaggio facile non dico che sia impossibile però sicuramente all'inizio la mia più grande frustrazione era il fatto che, um, più che altro che la gente sa cosa sia la fast fashion e comunque non ci rinuncia, non fa degli sforzi nel dire vabbè dai, compro ancora fast fashion ma compro meno cose, cerco di comprare meno cose ma utili, ecco questo intendo. Quindi uh, non c'è niente di male se ancora fate fatica a... Um, rinunciare alla fast fashion, però che sia solo per il motivo del tipo ehm, compro meno, giuro che compro meno, eh, ma voglio smettere pian piano okay. non che sia tipo mm, i vestiti di a sono troppo troppo chiusi, non ce la faccio, perché lì non mi scuso, ecco <ride> quindi questa è stata anche per me una, una difficoltà perché comunque sapete eh, andate in giro per i negozi semplicemente quelli che sono i negozi quello è, eh? cioè è tutto fast fashion praticamente attorno, quindi tu magari vai in centro commerciale un giorno, entri in negozi e dici che bellino questo vestito poi però dici ma è fast fashion quindi te ne esci io ho risolto questa cosa non andando nei centri commerciali perché praticamente dico, se io vado nel centro commerciale devo effettivamente andare da qualche parte di specifico altrimenti non ci vado perché non, non, non comprerei niente cioè non, non, è mi, non è che non vado in centro commerciale perché sono tentata dal comprare fast fashion ma perché praticamente cosa vado a fare se so che non comprerò niente, cioè Vado lì a perdere tempo piuttosto sto a casa guardare Netflix, no? Un'altra cosa sono alcune cose. Um, come ho già detto, io parlo anche di esperienze personali, ma anche di esperienze che um, alcune persone mi hanno raccontato, ovvero di certi prodotti zero waste che costano troppo. Uh, sono d'accordo che ci sono delle cose che costicchiano. Um, che magari non sono. No, non tutte se le possono permettere, assolutamente c'è cioè bisogna anche eh, saper includere le persone che non tutte hanno la stessa eh, possibilità economica di comprare la tazzina eh, fica de, riutilizzabile o il portapranzo, eh, capite? Cioè, no, eh, l'ho ripetuto 70 volte ma lo ripeterò per la 71esima il fatto che per essere sroi non avete bisogno di cose fiche per Instagram lasciate stare, lasciate stare... Eh, Tutte le sponsorizzazioni, tutte le cose belle che vedete su Instagram non avete bisogno, non dovete avere per forza la 24 Battles come, come bottiglia riutilizzabile per essere zero waste, potete benissimo avere una bottiglia a caso. Oppure se comprate una cosa da Tiger, che per quanto sia un brand iper non sostenibile, um, se decidete com di comprare la bottiglia da Tiger va bene lo stesso, è comunque una bottiglia riutilizzabile che userete, magari non sarà la stessa qualità magari non vi terrà il, il freddo troppo tempo non vi terrà il caldo troppo tempo ma è pur sempre una bottiglia riutilizzabile quindi per cominciare non avete bisogno di um, comprare tutte le cose costose che vedete o tutti i brand che effettivamente vengono um, sponsorizzati io per prima all'inizio mi sentivo un po' overwhelmed perché ero piena di un sacco di cose tipo, ah oh, queste cannucce questa cosa, così". ovviamente sì io eh, sono la prima a dire, vi prego se comprate qualcosa, compratelo da un brand etico, perché effettivamente i materiali sono migliori, il prodotto vi durerà molto di più, quindi giustamente compratelo da là, però se avete certe difficoltà che non potete permettervi proprio tutto non, dovete, non avete bisogno di tutto vi dico, non avete bisogno di tutto, cioè non è che se non avete i panetti in cera, allora basta siete gli ultimi stronzi a non essere zeroes, non è vero niente, cioè pensate alle cose principali di cui avete bisogno quindi io all'inizio magari, che ne so, i ehm, primi mesi che sono passata al Zero Waste ero tipo ah vorrei tipo il portapranzo perché eh, effettivamente il, io adesso ho la scatolina portapranzo in, in acciaio eh, che appunto è molto leggera perché io me la porto sempre dietro nel mio zaino in caso succeda che io voglia di prendermi qualcosa da mangiare da qualche parte, cioè ho il mio contenitore ed è molto leggera da tenere in, in borsa piuttosto che quella in vetro o piuttosto quella in plastica che eh, non sempre si chiude almeno io ho sempre avuto dei Tupperware sfigati che si aprivano nel mio zaino, cioè lasciamo stare quindi eh, lì dipende sempre dalle... Um, come si dice sia dalle disponibilità che avete ma anche dal vostro stile di vita perché se sapete che effettivamente il pranzo eh, non lo porterete mai in giro perché non avete bisogno e che ne so magari il lavoro vi paga il pranzo quindi non avete bisogno di portarvi dietro il pranzo a sacco non avete bisogno effettivamente di quella cosa la tazzina da caffè effettivamente se voi andate al bar a bere il caffè sempre e state là e il senso di avere la tazzina portatile non ha senso quindi non fatevi spaventare perché ci sono dei prodotti che costano un fottio di soldi e dite oddio oh non me lo posso permettere questo non fa di voi meno zero waste. Questo non fa di voi chi, tipo, dovete per forza avere quelle cose: non dovete per forza avere niente, cioè solo cose utili. Pure le, le cannucce che le, le sponsorizzano come se fossero la salvezza del pianeta. Ma le cannucce, effettivamente, se le usate ha un senso, ma se non le usate state facendo questo inutile tutto qua. I prodotti sfusi, allora io so che i prodotti sfusi sono un grosso problema per tante persone perché non tutti hanno dei negozietti sfusi. Um, giustamente io sono fortunata perché ho i, i negozi sfuso ho accesso ai negozi sfusi e posso appunto, permettermi di, e appunto posso permettermi di comprare tutto sfuso di avere meno spreco in casa mia ma questo non significa che se voi non avete, prodotti, non avete negoziati per lo sfuso allora oh mio dio panico cosa faccio non succede niente, non è colpa vostra è, è colpa del, uh, del sistema, del paese, della città che effettivamente non hanno ancora implementato questi servizi, qua in Canada questi negozi di sfuso esistono da anni uh, prima ancora dei negozi zero waste c'era la catena um, come si chiama, bulk bar mi sa, uh, che esiste in North America se non mi sbaglio e loro vendono di tutto vendono e le sfuse, farina sfusa, zucchero sfuso, vendono di tutto sfuso, veramente di tutto Um, e loro erano la grande catena che esisteva ancora prima che effettivamente dei piccoli negozietti zero waste che fossero incentrati più sulle cose zero waste esistessero quindi secondo me pian piano arriveranno anche uh, in Italia so che in Italia ci sono già dei negozietti sfusi se ce n'è uno che si chiama Bottega Sfusa ma non so la città um, quello conosco e poi vabbè c'è il negozietto di Friendly Shop per esempio per tutti i prodotti riguardo a zero waste se ne avete bisogno per esempio Uh, però sì, non, non perché adesso non avete mh, possibilità di comprare le cose sfuse allora basta, è finita che schifo lo zero waste uh, cercate di comprare le cose sfuse quelle che esistono, perché frutta e verdura sfusa le trovate, voi in Italia lo dico sempre, in Italia siete fortunati perché avete comunque i mercati che almeno dove vivevo io c'erano tipo i mercati del mercoledì e del sabato mia madre ci fa sempre comprarsi la verdura e la frutta anche il pesce uh, Cosa che qua c'è, ma conviene andarci in estate perché in inverno dove cacchio vai, fa freddo. Quindi eh, diciamo che comunque le cose che si possono comprare sfusi esistono anche in Italia. Eh. Non è che tipo in Italia adesso vendono tutto in plastica, ma dai, non, non, non diciamo che cazzate, dai. E, quindi anche se non avete negozietti sfusi, eh, puntate sempre a comprare in quantità più grandi, eh, in modo da sprecare meno imballaggio. Eh, andate nei posti magari che hanno andate al fruttivendolo andate <coughs> appunto per comprare frutta e verdura eh, insomma cioè sono consigli che io ho ripetuto da sempre eh, ho fatto anche un video con la Stronzetti per quanto riguarda i supermercati ve lo lascio qua e vi, vi faccio vedere la mia spesa si rompesta al supermercato diciamo e come evito lo spreco io tuttora faccio ancora degli sprechi nella mia vita eh, e cioè per esempio io mh, Mangio solo lo yogurt vegetale, ok? E lo yogurt naturale, cioè lo yogurt normale lo trovi anche in vetro, lo yogurt vegetale invece no, quindi mi tocco comprarlo in, in plastica. Eh, non lo trovo sfuso, non so farlo, <ride> quindi non ho la macchinetta dello yogurt e tutto e non voglio prenderla per adesso, finché, cioè se devo trasferirmi, nel senso che inizio a comprare cose. Um, quindi diciamo che io comunque ho ancora degli sprechi che faccio nella mia vita perché ci sono proprio quei prodotti che purtroppo è impossibile evitare e che ti te tocca, te tocca comprare, no? Um, quindi sì, cioè non, non scoraggiatevi per questa cosa solo perché non ci avete i negoziati dello sfuso. Un'altra cosa sono quando passi al zero waste inizi ad avere tutti questi episodi strani. Eh, cioè, strani, dove ti senti un po' strana, dove dici eh, inizia a. a a voler fare meno spreco quindi all'inizio sia un po' tipo anche in imbarazzo a dire ah per caso mi vi vedo il mio contenitore, mi potete mettere il cibo dentro yeah, uh -uh. oppure eh, dite alla persona: no, mettetemi la cannuccia o mettetelo nella mia tazza o il fatto che ti chiedono, hai bisogno di un sacchetto, tu sei tipo: no, no, no, ma sei sicura? Guarda che no, no, ma ho la mia borsa di tela che la tiri fuori, sei tipo, eh, tipo tutta impaurita quasi tipo a far vedere queste cose perché magari che ne so, magari pensi che la gente pensi male per queste cose all'inizio ero molto imbarazzata adesso non frega niente cioè sono tipo mettimi tutto nel mio contenitore non voglio neanche vedere un pezzo di plastica di madonna tra...". ecco e um, queste, queste sono cose eh, molto divertenti perché sei sempre là che ti senti quella strana del gruppo no? tipo magari che ti, arriva, ti, ti arrivano queste cose, uh, però diciamo che qua in Canada um, c'è una mentalità più aperta rispetto a tanta gente che mi parla dell'Italia, mi parla di episodi in Italia, addirittura che c'è gente che ha una borsa di tela che viene presa in giro, quindi capiamoci i livelli, uh, qua è normalissimo avere la propria borsa di tela, adesso addirittura i supermercati hanno messo l'opzione che tu puoi portare, le tue, i tuoi contenitori Uh, puoi portare cioè, qualsiasi cosa pur di farti sprecare meno, fanno addirittura loro tutte queste campagne insomma per uh, antispreco, il che è molto bello da vedere, ci sono dei caffè che ti fanno lo sconto se c'è la tua tazzina, invece di darti la tazzina usa e getta, però come ho già detto ci sono certi, cioè, certe cose che sono più comuni qua che in Italia, come la cosa del caffè, in Italia quante persone vedete effettivamente con, loro, con la loro tazzina da caffè che vanno in giro per la metro? pochissima, eh, cosa che invece qua è molto molto molto cioè la vedi molto più spesso come, come cosa e lo spreco delle tazzine usa e getta è enorme eh, è veramente enorme per via di queste catene che esistono, che ti danno tutto invece di fare, che ne so, magari delle appunto delle promozioni, cioè oltre a fare la promozione del 15% di sconto potrebbero anche fare più promozioni del tipo che eh, se ti prendi la tazzina con usa e getta la paghi di più tipo per esempio uh, quindi diciamo che ci sono certe problematiche che sono più, uh, più attive qua che in Italia per esempio Uh, però all'inizio sì mi sentivo un po' a disagio tipo quando dovevo magari mi vergognavo quasi soprattutto quando dovevo andare a prendermi il pranzo e dicevo ma potete mettere una mia scatolina tipo oddio adesso mi giudicano e tantissima gente invece ha avuto, una, cioè, ha avuto una reazione molto positiva tipo oddio ma che buona idea cioè per dirvi al lavoro quando ho iniziato a lavorare a questo, dove sono adesso appunto uh, andavo ogni tanto a prendermi il sushi andavo sempre con la mia scatolina Ehm uh, e le ragazze e le mie colleghe mi hanno, mi hanno vista con, con questa cosa, fare questa cosa. E mi hanno chiesto: Oddio, oh, ma è una buona idea! Dovrei farlo anch'io. Quindi adesso, tutta la gente che va a prendersi il sushi, perché il sushi è veramente sotto, cioè di sotto fai due passi se dentro nel ristorante di sushi. Vanno col piattino e ormai la gente ci conosce ogni volta che andiamo ormai loro sanno che ci mettono le cose dentro il piatto e fine. E quindi è una cosa bella perché giustamente tu fai questo gesto, la gente vede farti questo gesto e cercano anche di farlo anche loro e che è veramente una cosa bella. Un'altra cosa che non dico fosse difficile nel percorso Zero Waste o altro, però nel senso quando passa il Zero Waste inizia a pensare di più a tantissime cose del tipo, inizia a pensare a qualsiasi cosa possa fare il minimo spreco, tu inizi a, oddio, ecco hai un po' questo panico, e ogni volta ci sono, ritornando agli episodi un po' gli imbarazzano, ci sono tante di quelle cose del tipo, um, da Sephora quando vai e magari ti danno i campioncini, no? Uh, e ogni volta mi toccava tipo rifiutare i campioncini o ogni volta che, che ne so, vai anche uh, in giro per i centri commerciali e loro ti danno dei campioncini così a caso da provare e tu sei tipo la no, no, grazie, no, no cioè principalmente per il fatto di appunto che non vuoi eh, che stai rifiutando delle cose gratis, se tipo la gente non concepisce questa cosa oh, stai rifiutando i miei campioncini come osi, come osi ecco, tipo, um, mi sono trovata spesso questa situazione tipo che, no vabbè ma, cioè è gratis e faccio sì sì lo so che è gratis ma va bene così, uh, un altro episodio che mi ricordo che è stato quando mi sono iscritta in palestra e quando mi sono iscritta in palestra mi hanno detto sai con questo tuo abbonamento hai ah, in regalo la borsa da palestra eh, e la maglietta della palestra uh -huh! um, e io ero tipo ah no va bene, va bene così non importa, no ma è incluso nel prezzo, faccio, no no lo so ma non ho bisogno perché la borsa da palestra non mm, cioè, ho una borsa da palestra ma non uso quella borsa io uso una semplice borsa di tela per andare in palestra um, e la maglietta uh, della palestra mi serve seriamente no perché c ho, c ho a casa mille magliette che posso usare per la palestra quindi ho detto no vi giuro che ci ho messo 10 minuti buoni a convincere la ragazza a dirle ti giuro che non ne ho bisogno va bene così e tipo non so se avete presente il meme di Pikachu tipo surprise Pikachu che fa ecco la ragazza era così per 10 minuti totali perché come ho usato rifiutare una cosa gratuita come ho usato però queste sono cose alle quali ti abitui quando inizi a entrare nella, nella mentalità zero waste in cui dici non ho bisogno di questo, non ho bisogno di questo solo perché sono gratuiti non significa niente um, all'inizio è un po' più frustrante perché sei tipo oh perché sta gente non capisce ma poi tu inizi a non c'ha magari Beh, magari c'è anche gente che lo capisce di più ecco un'altra cosa sono anche i volantini perché ogni volta che vedo la gente passare i volantini cioè mi, mi, mi fanno pena perché dico magari loro devono far finire questi volantini però allo stesso tempo ho un odio supremo per i volantini perché dico perché stampate i volantini che oltretutto sono pure plastificati sono delle brutte cose eh, quindi all'inizio ogni volta che passavo vicino alle, alle gente che dava i volantini o addirittura vicino alla metro ci sono due signori di primo mattino che danno il, il giornalino gratis e ogni volta devo dire no grazie no grazie sono tipo sempre e vi giuro che questa cosa mi fa sentire male alle volte perché sono tipo ogni mattina loro mi vedono io ogni mattina dico no grazie perché tanto quel giornale so che ce l'avrò al lavoro perché al lavoro c'è sempre qualcuno che lo porta e, um, e dico perché devo prendere questo giornale che so che tanto non leggerò dopo finirà nella spazzatura so che quel giornale finirà con nella spazzatura prima o poi uh, però allo stesso tempo cioè, perché mi devo portare dietro volantini giornaletti, varie cose e diciamo creare io stessa spazzatura quando posso semplicemente dire no uh, quindi sì, non vergognatevi di dire no quando non avete bisogno effettivamente delle cose cioè anche se un vostro amico decide di dirvi ah per caso hai bisogno di uno zaino te lo regalo, giuro, gratis, così se non ne avete bisogno, non prendetelo, cioè sono cose che effettivamente, cioè, se non avete bisogno, non ne avete bisogno e basta. Bene, credo di aver platterato tantissimo pure in questo video, um, niente, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di uh, avervi fatti, come dire, uh, calmare, <ride> mi fatto detto che è normale, certe cose sono normalissime, certe cose le troverete sempre, troverete sempre anche la gente in balba che non capisce ciò che state facendo, la gente che dirà ma dai ma per una volta, uh, uh. questa è la scusa preferita della gente, di dire dai per una volta non succede niente. Uh, quindi mi raccomando voi stiate, stay strong uh, in questo percorso anzi cercate magari di educare di più le persone su uh, certi sprechi di cui non ci rendiamo conto perché ci sono cose di cui non ci rendiamo conto e sono automatici nella nostra vita ed è normale così no, perché per tanta gente è normale e niente spero che questo video vi sia stato spero che questo video vi sia stato utile noi ci vediamo la prossima volta ciao